Zombie apocalypse. Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti, come state ragazze? Spero bene. Allora, nuovo video, chiacchiericcio vlog, come state? Spero bene. Dunque, questo è un video appunto per andare un po' con voi e soprattutto per dirvi che finalmente ce l'ho fatta a registrare altri video. Sì, lo so, dico sempre così, ma alla fine è quello che, ragazzi... Niente, allora, metto il microfono perché non so se mi sentite bene. Niente, ecco qua. Allora, se riesco, aspettate un secondo. Eccomi qua, ora mi dovreste sentire meglio, speriamo bene perché è la prima che sto tentando di registrare e quindi non so cosa ne uscirà fuori quindi niente ragazze allora questo era un video appunto di prova perché sto registrando non più con l'iPhone ma con la Galaxy S3 se non, non mi ricordo aspettate che guardo si sì, Galaxy 13 e eh. A13 ah, e niente quindi devo fare il letto ma alla fine l'ho già fatto quindi pazienza e niente quindi cosa dirvi di bello Oggi sono stata a Maddalena, se mi vedete con gli occhiali nuovi è perché ehm, finalmente non vedevo l'ora di avere gli occhiali. E primis, scusate le interruzioni. Allora, vi dicevo che ho ehm, preso nuovi occhiali perché gli altri mi si erano rotti, ovviamente, facendo una brutta caduta. Per fortuna è andato bene, per fortuna tra virgolette. E, ehm, e quindi nulla, alla fine... Eh, ho preso questi nuovi occhiali che sono pelli larghi, ma almeno ci vedo bene. Pelli eh, larghi e eh, spessi: non so se si dice così, però ci vedo bene finalmente. E eh, eh, nulla, aspetta un secondo, quindi eh, ho dovuto aprire di nuovo la finestra, perché la tenda, perché non si vede bene se no il video, e quindi eh, volevo fare un po' più di luce tutto lì. Niente, eh, i prossimi video saranno video make-up, se riesco perché voglio riuscire a fare questi video di trucco. Cos'è che ho qua? Aspettate. Niente, c'era un piccolo pelo sul telefono, vabbè. Ehm, che dirvi? Finalmente sto riuscendo a registrare altri video. Sono contenta di questi occhialetti, che sono belli giganti, ma almeno ci vedo al triplo, meglio. Ci, ci vedo meglio di prima. Quindi sono contentissima, non mi ricordo il prezzo, non ve lo chiedete, però almeno eh, ci vedo meglio. E niente, adesso vi attacco qua al cavalletto e, e rieccomi. Allora, dunque, ehm, ho anche la nuova custodia, ovviamente nuova, nuova custodia, perché gli altri occhiali eh, oramai ciaone proprio, hanno fatto la sua storia e questi lo so si vede il riflesso della ring light ma pazienza ragazze che, che volete che vi dica si vede male si si vede, male, si, dico, si vede la, la ring light ma pazienza mm, in qualche modo ci devo pur vedere e niente quindi che dirvi eh, sono tentata a guardare sempre di là ma devo riguardare di qua vedete no, vabbè diciamo, perdere io non so mai dove guardare io e nulla, um, a breve farò se riesco. Perché ho provato a esportare il video prima, il video um, come dire, dove stavo facendo vedere le stesse chiacchiere, ma alla fine, nulla di fatto, il mio telefono è proprio andato a male. Perché l'ho aggiustato, sì, ma um, ho sempre poca memoria. Poi si scarica in continuazione. E io vabbè alla fine userò il Samsung, che capi, volete vi dica userò il Samsung e se non dovesse andare bene anche il Samsung cambio lo telefono ma non ci penso neanche al momento mi tengo quello che io ho e a caro e eh, ragazze che vi dica e cioè, nulla quindi questo, questo occhiale mi stanno facendo morire ci vedo super bene eh, non vedevo l'ora finalmente di, di, di indossare questi nuovi occhialetti che mi sono costati un sacco di soldi, non vi dico il prezzo perché ognuno eh, ha il prezzo che spende per le, per le proprie cose, per i, per i propri occhiali, eh, ma non, mi, non, mi interessa di, di... Cioè, non è che non mi interessa di, di sapere quanto sono il prezzo però. Non mi va di dire il prezzo perché è, è, per me sono cose proprio personali quanto riguarda l'occhiale, poi non mi è libero di spendere i soldi come proprio crede, è, come proprio crede, sì. Quindi niente ragazze, è, beh, ragazzi, io al momento ho un telefono che è questo qua sarebbe, un po' polvericioso questo qua. Vabbè. Comunque questo qua, io sto registrando in questo telefono, lo vedete? questo è Galaxy A13 e sarebbe questo qua vedete questo si sì, si vede e io voglio che si vede e niente ehm, questo a, Galaxy A13 si vede perfettamente bene quindi non credo di cambiare telefono perché si vede perfettamente bene non vedo perché devo appunto comprarne un altro non nel caso Scusate se cambio continuazione, se, se sto con continuazione mai, perché eh, ogni tanto preferisco prendermi una pausa da, da, da, dalla registrazione e niente. Dunque, eh, i prossimi video saranno sul video del come dire, della video prodotti che, che, sto, che sto usando maggiormente e attualmente tutti i giorni. Farlo dal trucco al, al, alla skin care e, e sì, il skin care mi piace da morire. Sto usando più skin care che trucco, però va bene lo stesso. Come palette ve le farò vedere pian piano scorrendo nel video, non questo, altri video che registrerò dopo questo. E nel video dopo questo registrerò sia le palette che poi anche la skin care. Farò un video un po' lunghetto, ma spero che a voi vi possa piacere lo stesso. Stamattina sono stata a Maddalena, non so se può interessare a voi, appunto per gli occhiali. E poi sono stata per il, uh, come dire, per um, portare le scarpe a mia nonna dal calzolaio, uh, Un signore un po', un signore uh, anziano, però almeno è, è capace di fare le scarpe, cioè nel senso aggiustare le scarpe. E sono quasi della stessa età di mia nonna, questo signore che aggiusta le scarpe. E infatti, ha detto fatta una battuta con cui non si butta via niente, si aggiusta tutto top! Quando uno dice che non si, non si butta via niente, ma si, non si butta via niente, ma si aggiusta tutto top, e quindi ci è piaciuto, ah, ragazze non l'ho detto all'inizio, ve lo dico adesso. Eh, se questo video avete messo like, grazie mille. Eh, iscrivetevi al canale e attivate la campanella qualora voi ci piace di iscriverti ehm, eh, appunto attivate la campanella lasciatemi un commentino grazie di cosa vi è piaciuto di più di questo video cosa vorreste vedere nei prossimi video non mi parlate solo di smr anche altro vorrei anche video di pulizia perché fino a torneranno anche video di pulizia sì lo so questo video è un sul trucco però voglio fare anche altre cose a meno che video di pulizia non sono banditi ma non penso perché tra pulizia, trucco, skincare e vlog e video ricci è top, è fantastico. Già, e niente ragazzi miei e ragazzi miei. Cosa volevo dirvi? Ah sì, quando sono tornata a casa mi ha mangiato un panino con la morte del luccia. L'ho detto anche in altri nell'altro telefono che ahimè non mi fa esportare il video, cioè l'ho esportato il video ma non me lo fa caricare, non so perché quindi mi tocca andare, eh, mi tocca riregistrare il video con quest'altro telefono vabbè mistero della vita, non si so sa perché, non me lo fa registrare, eh, non me lo fa registrare con, eh, come dire con, con l'iPhone, Cioè l'ho registrato l'iPhone? Che sto dicendo, vabbè. Scusate, sono un po' stanca perché sono un po' venuta. Cioè, sono, sono tornata a casa che erano le. Era, mezzogiorno? Sì, mezzogiorno quasi luna. E, e vabbè, prima di luna a mezzogiorno sono andata al cimitero a trovare mia madre, con mia nonna, e è venuta anche la mia educatrice, ovvero la mia pedagogista. E poi eh, alla fine eh, siamo tornati a casa, ho mangiato, ho preso un caffè con la panna eh, perché senza la panna io non ci so stare. Se mi chiedete se è un ginseng, non è il ginseng mio anche se è vero mi brucia lo stomaco a prendere il caffè però chi se ne frega io il caffè non, non ci penso neanche a rinunciarci, no, non ci rinuncio assolutamente. Ripadisco, è vero, il caffè fa venire i bruciori di stomaco, ma se lo prendete con la panna è un bacio al, al caffè perché è troppo buono. Con la, come fatto al bar, ragazzi? Il caffè con la panna come se fosse fatto al bar, quindi top, ci piace. Quindi vabbè, bisogna andare a bere il caffè dopo pranzo, però io il rituale che facevo con mia madre... Quando lei beveva il caffè lo beveva dopo pranzo, uno, può, uno alla, alla, alla colazione, uno a colazione, scusate, e l'altro dopo pranzo. Io preferisco fare così, mia nonna se prende il caffè dopo pranzo, scusate mi sto toccando il microfono, se prendo il caffè dopo pranzo, mia nonna mi, mi diceva caput, se ne va all'altro mondo, non è il caso. Mettendo le corna si spera che mia nonna si campi altri cent'anni. Però, dice mia nonna, le dico, no, lo vuoi un caffè, ti offro un caffè? Mi vuoi morta, no? Mi vuoi morta, me la... No, perché? Perché il caffè dopo il pranzo è una vita, che ho smesso di prenderlo. E come fai? Non faccio, prego, basta, mangio, prego e basta. Mi riposo, perché il riposo fa bene all'anima, è vero, ha ragione. Però il caffè ha smesso di prenderlo già da un bel pezzo di tempo. Quando ero piccolo lo prendeva perché lei andava a lavorare, giustamente. Ma adesso che è in pensione, brava, non lo prende. Io non riuscirei a non prenderlo, però lei, Beata, lei, vabbè, lei adesso ha 80 anni. Diciamo la verità: ha 80 anni belli buoni. Quindi, a 80 anni, cosa vogliamo dire? È così, non ce la si fa a prendere il caffè. Quindi vabbè. Uno la mattina gli basta e gli avanza. Però vabbè, niente. E io mi ho preso tanto, io abbiamo preso delle frittelle buonissime. Ieri ha preso le chiacchiere come frittelle. Oggi ha preso delle frittelle grosse così, che sono delle salsicciotte, così tutte belle girate verso se stesse. Buonissime però sono un po' oleose, devo dire la verità, però mi, pi mi piacciono lo stesso, le ho prese alla panetteria vicino a casa e sono gustose, però io in realtà le ho volute mangiare lo stesso, perché non sono massimo, però a me piacciono dai, ma l'ho fatto prima un po' di mal di stomaco, ma non importa, me le mangiate lo stesso, ce ne è rimasto un altro po', però ho un debito di sentirmi male, non ne mangio altro. Che meglio? Caso se li mangiare io o le mangiare le mie zizie, perché no. stasera a cena o domani a cena, no, vabbè, domani saranno già belle che mangiate le, le, le frittelle, però niente. Io ho preferito mangiarne solo almeno due o tre piattini, no, sbaglio, due piatti non ho mangiato le frittelle, basta e avanzano. Poi mi ho bevuto anche una bella spremuta arancia, oggi pomeriggio, dopo mer a merenda. Um, Bravissima, top! Mi sono piaciuta la spremuta arancia insieme alla frutella. E basta ragazzi, che dirvi? io, um, Se questo video appunto, vi vi è piaciuto, mettete un bel like di supporto, e, um, un commentino, sempre nella sezione commenti. Educatamente, ovviamente ci mancherebbe altro solo quello. E fatemi sapere che video vorreste alla prossima, al, al prossimo appunto ritorno mio su YouTube. Vabbè, non sono mai sparita a YouTube a parte quando avevo bisogno per, per, per fare una pausa da YouTube quando appunto per salute, perché mi devo curare, che a parte che devo andare a Maxi Facciale a, a rifarmi i denti, cioè nel senso togliere il dente del giudizio, quattro denti del giudizio, se non erro. Sì, mi sa di sì. Quindi mettiamo una bella croce a questi dentacci miei, perché veramente non se ne poteva più. Non riuscivo manco più a mangiare questi dentacci. Per mia fortuna adesso mangio come un maiale. <ride> no, non sto scherzando. Ora mangio più di prima e forse mangio anche troppo. Dovrei un po' regolarmi e cominciare a fare la dieta, perché la dieta... Altrimenti, se non faccio la dieta, qua, mm, andiamo male, vorrei cominciare a mangiare lo, stra lo stracchino, ma non so mai com'è. Pare che sia un, un eh, aiuto un formaggio spalmabile dell'orio spin. Vorrei mangiarlo, ma non lo so. Vediamo comunque si chiama i tre pascoli. Non mi ricordo, comunque cosa del genere si chiama quel, quel formaggio spalmab spalmabile? Boh. Comunque niente ragazze per adesso è tutto io vi lascio e mi congedo da questo video perché se dimentichi vedo che sono 15 minuti già che registro e noi ci si vede a un prossimo video dopo di questo quindi se vi riesce di registrare altri video e eh, noi ci si vede un altro momento ciao ah mettete like e spettate un mascherino vabbè e supportatemi, iscrivetevi al canale e attivate cosa? la campanella. Ciao!